Benvenuti in una nuova recensione del Moon Ciao brava gente, oggi vi presento una una nuova figheria che subito volevo cominciare il video dicendo che va dritta dritta nel mio EDC Però poi nell'EDC quello che usi per le uscite è lì e io non ce l'ho dietro mentre invece provandola dopo aperto il pacco ho deciso che eh, finisce dritta dritta nella mia tasca dei pantaloni o in questo taschino allora la prima cosa che vi voglio far vedere sono le batterie qua c'è uno sportello che ha uno scatto però eh, in realtà c'è anche una vitina che io ho già tolto solo per non tediarvi che è questa e va con un cacciavite a croce philips numero 0 ha due batterie così ve le mostro in questo modo perché così rimane anche nel video il senso nel quale infilare le batterie vedete sono due batterie uguali da una parte sono tipo quadrettate eh, e dall'altra sono lisce, quindi il senso è liscio quadrettato. Poi, ovviamente, il più e il meno uno se le può anche leggere. Io non sono stato lì a leggere, quindi detto questo, rimetto lo sportellino così andiamo a vedere questo bell'oggetto. Fare un po' con cura. Ecco a questo punto, cosa devi fare? Devi ficcare la vite così lo sportello non scappa, non scappa tanto volentieri lo stesso, però visto che c'è. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di una lente di ingrandimento, però la più figa che c'è al momento, secondo me. Il prezzo è 16,39€, per chi volesse poi c'è il link in descrizione, perché secondo me è la più figa che c'è in questo momento. Perché ha, ah, innanzitutto ha la sua custodia che la rende piccola come dimensione, vedete. È fatta in ABS, quindi è un materiale duro, la potete tenere anche nella tasca dietro dei pantaloni, per dire. Mm, al LED che fa una dischetta luce come vedete, quindi all'occorrenza se uno ce l'ha dietro dispone anche di una pila a led, no? perché magari sei sul lavoro e le mani sporche non vuoi toccare il cellulare, e è questa, io in realtà l'ho presa proprio per il lavoro, perché mi sono accorto che dall'alto dei miei 43 anni comincio che a mettere a fuoco da vicino, ho problemi, e io però in realtà posso stare senza occhiali, posso guidare senza occhiali, quindi quando me ne esco in moto come facciamo? Se dimentico gli occhiali come facciamo? Poi gli occhiali non costano 16 euro Costano magari 150 la montatura con le lenti Quindi la mia soluzione qual è stata? È stata quella di spenderne 16 per questa La apro Ho una discreta Adesso non so se potete vedere Credo di sì insomma Adesso mi allontano casomai che la telecamera non mette a fuoco bene Però hai una discreta un... Una discreta area dove poter leggere posto che la mano magari mettiamo questo Ok. Quindi diciamo che per ampiezza e zoom Questo è un 3x quindi ingrandisce 3 volte è molto molto molto usabile Quindi se stai facendo la spesa ad esempio C'è delle etichette che non, non riesci a leggere Tiri fuori questo L'illuminazione è buona non vuoi consumarti le batterie Il led come vedete si accende a fondo corsa Quindi nulla vieta di usare la lente che ha comunque una bella area La puoi usare... Ciao medita! bella patata, sei venuto a trovarmi? mi dite, mamma mia che cagnetta e niente ecco l'altro arrivo adesso, così ve lo presento non l'avete ancora visto, Gigio ciao Gigio, bello, bello scusatemi, ma questi qua sono i miei tesori andiamo avanti, dicevo c'è comunque una, una grossa una grossa area da poter utilizzare anche se si lascia il led spento poi ovviamente se ce n'è bisogno uno lo accende custodia materiale rigido, 55 grammi economica Nell'EDC di quando faccio le uscite ce la posso anche mettere ma devo ricordarmi di toglierla dalla tasca dei pantaloni perché questa qua me la terrò sempre dietro Ciao brava gente Ah dimenticavo di farvi vedere l'imballaggio Allora l'imballaggio è questo questa scatola poi ovviamente la consegna di Amazon viene fatta con un confezionamento che dipende dai pacchi che avete ordinato, io avendo ordinato solo questa ehm, è la classica busta di cartone sottile, comunque devo dire che è arrivato non ammaccato ma Amazon ormai si sa che spacca, quindi la confezione è questa, arriva così, ovviamente con un'apertura non sufficiente a far accendere il led, però questa in realtà ti, già, ti dà già l'idea che la puoi usare senza led, quindi già eh, insomma eh, secondo me hanno, hanno allungato la confezione per fartela vedere aperta con il led spento quindi ah viene anche con le batterie cosa che davvero è stata una gioia perché di solito gli agigini così economici ti arrivano senza batterie e tu al di là che poi non costano 16 euro ma costano 16 più le batterie però tu non puoi giocarci subito appena ti arriva e questa è una cosa che c'è un librettino di istruzioni che io sinceramente non lo leggo cioè, insomma che non ci possono scrivere che nell'acqua è meglio non metterla e eh, queste cose qua cioè però carino c'è anche lo straccetto per la pulizia allora essendo che lei non ha un comparto per me sarcelo, io non me lo porto dietro lo straccetto anche perché lo userò a lavoro e a lavoro ci sono panni e spruzzini con alcol per altri motivi quindi all'occorrenza però dubito che si sporcherà perché io la tiro fuori ci guardo quello che ci devo guardare la richiudo e la rimetto qua quindi eh, bene, credo che adesso abbiamo finito di nuovo, ciao brava gente